Siamo nel pieno di Geofluid, terza giornata, ma Geofluid è un evento fieristico internazionale che parte da lontano, dietro cui ci sono settimane, anzi mesi di preparazione. e Chi meglio di Alessandra Bottani, che è responsabile per Piacenza Expo di Geofluid, per raccontarci proprio questa fase di lavoro, questa preparazione per arrivare a un evento come questo. Alessandra, che lavoro è stato? Allora, è innegabile che sia stato un lavoro duro, un lavoro molto impegnativo dopo l'anno che abbiamo passato con, uh, con il Covid, insomma come tutti sanno. È un anno, un anno importante, questa manifestazione segna la ripartenza e ci tengo particolarmente a ringraziare gli espositori che ci hanno confermato la loro presenza fin dall'inizio perché hanno creduto in noi ed è per questo che grazie a loro oggi siamo qui e possiamo vivere e godere di questa manifestazione fieristica che ha un'importanza internazionale indiscutibile, eh, mesi duri, eh, impegnativi ma, ma piacevoli perché finalmente possiamo, come dicevo, essere qua. Alessandra, tu hai seguito tutte le fasi preparatorie, adesso siamo nel pieno, nel vivo di Geofluide. Diamo anche qualche numero anche per dare un po' l'idea di... Questa è un'edizione, l'abbiamo detto, particolare, perché siamo ancora in clima Covid, ma qualche numero per dare l'idea dell'entità di questa edizione di Geofluide. Quanti sono gli espositori? Quanti paesi esteri rappresentati in questa edizione? Allora, noi abbiamo una presenza di oltre 280 aziende eh, tra rappresentate, coespositori, quindi diretti e indiretti, ci sono 350 marchi qui oggi. Abbiamo sicuramente avuto una leggera flessione, eh, una flessione che ha riguardato principalmente gli espositori italiani più che esteri, perché se guardo il 2018 avevamo 41 paesi stranieri presenti in fiera, oggi ne ho 39. Eh, le due presenze che mi mancano sono le presenze della Cina, perché per ovvi motivi, come sappiamo, hanno una quarantena molto, molto pesante da dover affrontare in questi viaggi e a loro malincuore non sono potuti essere presenti, quindi siamo soddisfatti. Se guardo il pubblico, e i visitatori, oggi è la terza giornata e lo paragono al 2018, nel 2018 avevamo 85 paesi esteri e a oggi abbiamo 35 paesi esteri eh, di visitatori, è un dato molto importante, è un dato che va oltre le aspettative, eh, vede la presenza di aziende che provengono dal Canada, e aziende che provengono dalla Colombia quindi e anche dagli Stati Uniti. Sono i primi tre molto più lontani che mi vengono in mente ed è un dato significativo, vuol dire che questo evento è stato riconfermato come punto di interesse del settore imperdibile. Quindi noi come, noi come organizzatori siamo soddisfatti. Ho parlato anche con alcuni espositori e a oggi posso dire che siamo, siamo contenti. Sai a volte quando si parte con eh, molta incertezza come in questo caso e si vivono tre giornate come queste, insomma sono, sono sicuramente un bilancio positivo posso dire così. Positivo, ma non hai neanche il tempo di riposarti più di tanto perché Piacenza Expo nei prossimi mesi, fino alla fine dell'anno, ne abbiamo parlato anche con il Presidente Cavalli, con il Direttore Sergio Copelli, ha un calendario davvero intenso e importante. Sì, è vero, abbiamo in queste, in queste tre giornate di fiera ho fatto altri due, due, due meeting importanti per i prossimi eventi. Allora, in ordine parlo per quanto riguarda la mia stretta competenza, ecco non mi allargo tutta Viacenza Expo, ma avremo a fine ottobre Apimel, che è la fiera più importante per l'apicoltura in Europa, e poi a fine novembre il mercato dei vini, dei vignaglioli indipendenti FIVI, che è ormai il punto di riferimento del settore vitivinicolo eh, italiano e non solo, perché abbiamo anche lì molti visitatori eh, esteri ormai. L'ultima edizione Avevamo, nel 2019 avevamo avuto addirittura visitatori dal Giappone per il mercato dei vini, quindi sempre profonda soddisfazione per questo lavoro. Bene, grazie Alessandra Bottani, in bocca al lupo per i prossimi eventi fieristici di Piacenza Expo, ma continuate a seguirci qui a Geofluid.